Vediamo il consiglio del Tartaglia su come velocizzare l'algoritmo della divisione. Nel suo libro, general trattato dei numeri delle misure, alla fine della spiegazione dei vari metodi per la divisione, il Tartaglia si fa questo esempio: 288.880 diviso 9999. Prima parte utilizzando. La tecnica della galea, quindi 888.880 mettiamo la linea di separazione, e sotto dobbiamo scrivere 9.999, subito dopo la prima cifra perché il 9 è più grande dell'8. Ci chiediamo quante volte il 99 sta nell'888, ci sta 8 volte. 8 per 9 72, 72 va sottratto all'88 fuori 16 il nuovo utilizzato si semplifica 8 per 9 è 72 tolgo il 2 dell'8 che fa 6 7 lo devo completare a decina successiva 10 e 3 il 3 si aggiunge che fa 9 e 10 si sottrae il nuovo utilizzato si semplifica 8 per 9 è 72 il 2 lo tolgo all'8 che fa 6, il 7 lo devo riportare e sottrarre dal 96 praticamente. Ricordiamoci la tecnica del completamento, 7 si completa al 10, 10 è 3, il 3 si aggiunge, Quindi 6, 3, 9 e lì si sottrae, 9 meno 1, 8, il 9 utilizzato si semplifica, 8 per 9, 72, 8 meno 2, 6 il 7 più grande del 6, si completa la decina successiva, quindi 7 per arrivare a 10 si mancano 3, ricordiamoci il 10 e il 3, il 3 si aggiunge 9 e lì si sottrae 8, Il nuovo utilizzato si semplifica, adesso dobbiamo riscrivere il divisore qua sotto spostandoci una cifra a destra, ora mi chiedo quante volte il 9 sta nell'88 ci serve 9 volte però il 99 nell'889 ci sta 8 volte quindi faccio 8 per 9 è 72 e lo sottrago dall'88 e fa 16 9 si semplifica 8 per 9 è 72 il 2 lo sottrago dal 9 fa 7 il 7 della decina lo completo al 10 perché è più grande del 6 fa 10 e 3 il 3 si somma e 10 si sottrae, il nuovo utilizzato si semplifica 8 per 9 è 72 e nel 76 possiamo sottrarlo direttamente 0 e 4 8 per 9 è 72 il 2 più grande dello 0, lo completo alla decina successiva 80, 72 per avere 80 mancano 8 quindi ricordiamoci, 80 e 8 l'8 si va ad aggiungere l'80, l'8 della decina, deve essere sottratto alla cifra successiva, l'8 è troppo grande rispetto al 4. Completo alla decina del, successiva del 10, 10 e 2. 4 più 2 fa 6. E mi ricordo l'1 che devo sottrarre. L'1 è troppo grande rispetto allo 0. Completo 10, e 9. Il 9 lo aggiungo e l'1 lo sottrarco. 8.968. In questo caso questo numero che sta qua sopra e il resto e il risultato è 88 quindi avremo come risultato 88 con il resto di 8968 quindi ricordandosi questa divisione che è probabilmente è la preferita del Tartaglia il Tartaglia pensa a come migliorare questa divisione questo algoritmo la prima cosa da fare Sicuramente è diminuire il numero di cifre scritte perché sono veramente tante. Come facciamo a diminuire il numero di cifre scritte? Perfetto, utilizziamo lo stesso algoritmo. Quindi lo scriviamo 888.880. Sotto mettiamo il 9.999. Andiamo sempre a chiederci quante volte il 9 sa nell'88, quante volte il 99 sa nell'888, ci sta 8 volte come prima. Però stavolta, al posto di fare le moltiplicazioni, quindi delle volte per la prima cifra a sinistra, partiamo da destra, dalla cifra a destra. Ecco, questa tecnica ci permette di eh, avere molti meno riporti, avere soltanto un numero da tenere a mente... Però con questa tecnica dobbiamo utilizzare, mi raccomando, il completamento, la linea successiva che consiglia il tartaglio per memorizzare meglio praticamente il riporto. Se no eh, è un po' più laborioso. Ecco. Quindi, come facciamo? Moltiplichiamo l'8 per il 9 che fa 72. Il 72 va sottratto quello che c'è scritto sopra. Allora, ci ricordiamo l'unità che è il 2 e il 7 e le separiamo. Mentalmente. il 2, se è più piccolo dell'8, va sottratto quindi io taglio l'8, lo sottraggo e fa 6 il 9 l'ho utilizzato e lo taglio a mente adesso abbiamo il 7 il 7 del 72, no? che dobbiamo andare a sottrarre successivamente allora questo 7 me lo tengo a mente come un riporto praticamente faccio la moltiplicazione 8 per 9, 72 ci aggiungo questo riporto che è 7 72 più 7 fa 79 adesso è questo 79 che devo andare a sottrarre chiaramente separo le due cifre 7 e 9 e ragiono come dice il tartaglia se il 9 è più grande dell'8 questo 79 lo completo la decina successiva completare 79 significa far arrivare 80 e ricordarsi l'1 quindi abbiamo 8 e 1 quando lo completo quest'uno si va da aggiungere all'8 quindi abbiamo 8 da ricordare e 1 da aggiungere questo fa 9 e l'8 lo teniamo a mente il 9 l'ho utilizzato e lo semplifico continuiamo 8 per 9 è 72 e l'8 che tenevo a mente 80 adesso 80 che devo, che devo sottrarre praticamente dividiamo in due parti l'8 lo memorizzo e lo 0 lo devo sottrarre lo 0 più piccolo dell'8 si sottrae con semplicità l'8 l'ho memorizzato e il 9 lo devo tagliare perché l'ho utilizzato. Ho rimemorizzato l'8, ora facciamo l'altra moltiplicazione. 8 per 9 è 72, più l'8 che ho memorizzato è 80, devo sottrarre 80. Quindi dall'88 sopra, molto semplice, questo 8 rimane e quest'altro diventa 0 e il 9 l'ho utilizzato. Adesso vediamo che il resto è ancora troppo grande, riscriviamo quindi 9999 andando a destra di una cifra e ci chiediamo quante volte il 9 sta nell'88, quante volte il 99 sta nell'889, cioè 8 volte. E rifacciamo questo algoritmo, diciamo di tartaglia, partendo da destra. 8972. il 2 è più grande dello 0, devo completare la decina successiva, 80. Per completarlo mi manca 1. L'8 che è l'amico del 10 del 2 deve essere aggiunto a questo 0, che farà 8. E l'80, me lo devo ricordare, questo 8 dell'80, perché devo andarlo a sottrarre successivamente alle cifre a sinistra. Questo 9 l'ho utilizzato e lo semplifico. 8 per 9 è 72, è l'8 che riportava 80 adesso è lo 0 che devo andare a sottrarre dal 6 non ha senso tagliare il 6 perché 6-0 meno è sempre 6 e riporto l'8, quindi taglio il 9 8 per 9 è 72 e l'8 riportavo 80 al solito lo 0 è più piccolo del 9 non ha senso tagliare il 9 quindi riporto quest'8 e taglio il 9 qua sotto che l'ho appena utilizzato 8 per 9 è 72 e l'8 riportavo 80 e 80 che devo andare a sottrarre qua sopra lo 0 non ha senso sottrarlo l'8 sì perché 8 meno 8 fa 0, quindi il 9 l'ho utilizzato e lo semplifico. Vediamo che abbiamo sempre 8968 di resto e 88 come risultato, però abbiamo dimezzato quasi il numero delle cifre utilizzate. Adesso un secondo ragionamento del Tartaglia che praticamente è questo. Se io partissi e fare questa tecnica, diciamo, e sono troppo vicino a una scrittura o a qualcosa che è scritto qua sopra siccome il, la tecnica della galea richiede tantissimo spazio in alto perché va sempre più in alto anche in questo caso che ho limitato il numero di cifre vado sempre più in alto e non trovo spazio perché eh, non sono stato molto furbo posso posto di riscrivermi tutto Chiaramente al tempo, nel, nel 1500, la carta era molto preziosa, no? quindi non potevamo sprecare carta. Posso scrivere tutto, cosa devo fare? Ecco, non parto da così, così in basso, parto dall'alto e stavolta tutto questo ragionamento lo faccio giù, in basso. Al posto di scrivermi il resto in alto, lo scrivo in basso. Più o meno come facciamo noi diciamo oggi, no? quindi possiamo poi riportarlo ai, ai tempi nostri. Ora vediamo... Questo ragionamento con il resto riportato in basso. Quindi, 888.880 diviso 9.999. Mi chiedo sempre quante volte sta. Allora sappiamo che ci sta 8 volte. Ragiono sempre partendo da destra e fare le sottrazioni. Allora, queste sottrazioni andrò a scrivere sotto il 9.999. Vediamo un po'. 8 per 9 fa 72, il 2 lo devo sottrarre dall'8, perché è più piccolo, e fa 6. E lo scrivo qua sotto. Devo ricordarmi il 7, che lo devo riportare per le prossime sottrazioni. Il 9 l'ho utilizzato e lo semplifico. 8 per 9, 72, e 7 che riportavo, 79. Adesso il 9 è più grande dell'8 mi devo completare la decina successiva 80 e 1 l'1 lo devo andare ad aggiungere 8 più 1 fa 9 e l'80 lo devo riportare e ricordare 8 per 9 è 72 e l'8 che riportavo 80 quindi lo 0 lo devo andare a sottrarre 8 meno 0 8 e la decina la devo ricordare l'8 lo devo ricordare 8 per 9 è 72 e l'8 che ricordavo 80 dall'88 devo sottrarre 80 è abbastanza semplice meno 0 8 e il 9 l'ho utilizzato, lo semplifico quindi notiamo che eh, sembrava molto confusionario come metodo ma abbiamo tagliato tutte le cifre quindi abbiamo ottenuto il resto come parte sopra ora continuando con l'algoritmo scriviamo 9, 9, 9, 9 andando a destra di una cifra e quindi notiamo che il dividendo e il divisore sono separati uno sta sotto e uno sta sopra quindi continuiamo l'algoritmo, intertaglia ci chiediamo quante volte 99 se ne è l'889 e come prima ci sta 8 volte ora proseguiamo 8 per 9 è 72 il 2 è più grande dello 0 devo completarlo alla decina successiva 72 diventa 80 con l'8 l'8 adesso lo vado ad aggiungere allo 0 ricordo l'8 dell'80 è semplifico il 9 8 per 9 72 e l'8 dell'80 mi fa 80 anche adesso O 0 lo devo togliere dal 6 rimane sempre 6 e l'8 lo devo riportare 8 per 9 è 72 l'8 riportavo 80 quindi come prima 9 meno 0 9 e il 9 utilizzato lo semplifico 8 per 9 72 fa 80 e all'88 devo togliere 80 mi farà 0 no ho utilizzato, l'ho semplificato ora vediamo che abbiamo ottenuto il resto 8968 e le volte sono 88 e qual è la comodità di questo metodo? che posso partire subito a scrivere vado giù piuttosto che tenermi un po' a metà pagina e non sapere quanto spazio devo tenere sopra e probabilmente questo è stato l'origine della nostra tecnica dello scrivere nelle sottrazioni successive sotto il dividendo L'ultimo ragionamento che fa il Tartaglia, quindi per velocizzare ulteriormente, per togliere ulteriormente i numeri, quindi quale potrebbe essere una semplificazione ulteriore, che questo 9, che utilizzo tantissime volte, nel 9999, e lo devo riscrivere ogni volta. Ma perché lo devo riscrivere? Togliamolo da, in mezzo a tutte queste sottrazioni e lo mettiamo da una parte separata. Quindi come lo scrive? Lo scrive in questo caso così. 9.999 poi dopo va a scrivere dopo aver scritto il 9.999 che lui chiama partitore scrive questo segno che è il nostro segno che utilizziamo per la frazione quindi una, una linea obliqua ora chiaramente il, nella pagina prima ha spiegato la tecnica della divisione a danda quindi 9.999 che è il divisore, dopo mette il dividendo 888.880 e poi mette un'altra linea di separazione, la classica per andare a scrivere il risultato ora, in qualsiasi modo noi andiamo a scrivere questa cosa che lo scriviamo in questo modo che lo scriviamo all'inglese diciamo che fanno una sorta di la radice quadrata, e poi mettono sopra questa cosa qua. E loro, poi il risultato lo vanno a scrivere qua sopra. Quindi, il risultato che lui mette a destra, loro vanno a scrivere sopra. O che lo scriviamo alla bengalese, loro scrivono così: 9999, mettono una parentesi, poi scrivono 88880, con poi un'altra parentesi, dove qua vanno a scrivere il risultato o lo scriviamo come ultimamente eh, viene spiegato all'elementare quindi esattamente come abbiamo scritto sopra 8, 8, 8, 8, 8 0, diviso 9999. poi l'uguale, quindi qua andiamo a mettere il risultato questo ce lo teniamo qui e le sottrazioni andiamo a scrivere qua sotto oppure lo scriviamo come nella divisione in colonna classica quindi 8 888880 diviso separo qua scrivo 9999 e qua vado a mettere il risultato quindi vediamo tutti i modi in cui scrivere il risultato qui scrivo il risultato il risultato può essere scritto anche qua il risultato può essere scritto qui il risultato può essere scritto qui o il risultato può essere scritto qui in tutti questi modi posso procedere con lo stesso identico algoritmo, quindi utilizzerò questa tecnica della galea partendo da destra, prendiamo il numero di cifre necessario, quindi 9999 deve stare nell'88.888. Quante volte ci sta? Quindi nascondiamo le ultime tre cifre, le ultime tre cifre, 9 nell'88, o il 99 nell'888, ci sta 8 volte. E andiamo a scrivere le volte. Cosa andiamo a fare, praticamente? 9 per 8, è 72. Parto da destra, stavolta. Quindi, se il 2 è piccolo dell'8, lo sottraggo. e lo taglio. L'8 meno 2 fa 6. Il 7 lo memorizzo e me lo porto nella seconda sottrazione. 9x8 72 7 79. Se il 9 è più grande dell'8, tecnica del taglia, lo completo alla decina successiva, 80 e 1. Quando lo completo devo fare una somma, 8 più 1 9. E l'8 dell'80 lo memorizzo. 9x8 72 è l'8 che ho memorizzato 80. 8 meno 0, 8. E, ricordo, e quindi ricordo l'8 che devo riportare per la prossima sottrazione 9 8, 72 e l'8 lordavo 80 88 meno 80 quindi cosa stiamo andando a fare? stiamo andando a fare una divisione a danda praticamente partendo da destra dove sta qui la comodità? sta nel avere soltanto un numero da ricordare riporto, posso sempre ricordarlo con le dita, ecco, a mente eh, partire da destra quindi ci permette di fare molti meno riporti, molto meno sforzo nella sottrazione poi prendo questo 0 e continuo nel nostro classico metodo, però utilizzando praticamente il tartaglia e trasformando diciamo, le, le due divisioni non, non esisterà più la divisione a Dante, non esisterà più la divisione a battello, ma sarà un misto delle due divisioni, probabilmente. Quindi, mi chiedo quante volte il 9999 sta nell'88960, come prima ci sta 8 volte, e ripeto il ragionamento di partenza 9 per 8 fa 72, se il 2 è più grande dello 0, completo la decina successiva. 80 e 8, come amico del 10 del 2. Quando c'è amico del 10 devo aggiungere 0 più 8, 8 e riporto l'80 e mi ricordo l'8 della decina. 9 per 8, 72 e 8 che mi ricordavo 80, 6 meno 0, 6 e ricordo l'8. 9 per 8 fa 72 e l'8 che riportavo 80, 9 meno 0, 9. 9 per 8 fa 72, ultimo 9 e l'8 riportavo 80 quindi dall'88 togliamo 80 che fa 8968 il resto e il risultato è 88 ora se ci confonde, ad esempio mettere quest'8 qui possiamo comunque nei passaggi successivi saltare di 1 e metterlo qua sotto come facciamo di solito e quindi ottenere una divisione molto più veloce molto più veloce di prima facciamo un'altra prova quindi con una mescolanza di tutte le nostre divisioni studiate finora e con l'aiuto del tartaglia facciamo eh, 1350 diviso 88 vediamo come dovrebbe risultare alla fine questa nuova tecnica praticamente 1350 diviso 88 mi chiedo quante volte l'88 sta nel 135 perché il 13 è troppo piccolo, dipende dal 135 e ci sta una volta, qua scrivo le volte cosa faccio? parto da destra, 8 per 1 8 8 è più grande del 5, quindi completo 10 e 2 il 2 lo aggiungo il 10 me lo ricordo 8 per 1, 8 e 1, che ricordavo, 9. Il 9 è più grande del 3, lo completo col 10 e l'1. L'1 lo aggiungo e il 10 lo sottrago. Adesso cosa faccio? Posso tirare la classica linea, o anche senza la linea, andare giù, prendere questa cifra, 470, e ripartire col mio ragionamento. Però posso scrivere magari sotto lo 0, lo scriviamo in una seconda seconda riga e quindi quante volte l'88 sono nel 450 ci dovrebbe stare esattamente 5 volte 8 per 5 è 40 0 meno 0 0 e questo lo elimino e ricordo il 4 8 per 5 è 40 e 4 ricordavo 44 devo andare a sottrarre il 44 7 meno 4 3 4 meno 4 0 quindi il risultato dovrebbe essere 15 col resto di 30